Ciao, sono Marco. Anche oggi, al termine di una corsetta meravigliosa in questa, in questa radura, in questo bosco fantastico, voglio condividere con te un pensiero che mi balenava per la testa. Il passato è passato. Se hai avuto delle belle esperienze, avrai dei bei ricordi. Le esperienze negative le dimenticherai, per fortuna o meglio non avranno più incidenza su di te per quello che riguarda il futuro bene potrai avere tutto quello che vuoi ma devi lavorarci oggi la realtà è questa il tempo è come se non esistesse l'oggi è come se non esistesse perché lo stai già vivendo quindi è il, lo strumento l'oggi per costruire il tuo domani e per costruire dei bei ricordi oggi eh, in modo che tu domani possa ricordarli con grande piacere questa è la piccola pillola brevissima di formazione off-road di quel che mi balenava per la testa e mi auguro che possa avere un valore anche per te oltre che per me così come lo è stato per me non mi resta che salutarti con un abbraccio ciao